Quattro pietre, otto lingue è un messaggio chiaro. Oltre 7 miliardi di persone devono morire per un mondo migliore. Si tratta delle Georgia Guidestones e su vostra richiesta ho finalmente prodotto un video investigativo con alcune nuove informazioni e nuovi fatti interessanti con tracce ai soliti sospetti. Ora è in esclusiva con Norman Investigative. Elberton è una tranquilla cittadina del sud degli Stati Uniti, con una popolazione di circa 5.000 abitanti e poco più grande di un villaggio. Per quanto la colonia possa sembrare tranquilla, Elberton è comunque un luogo pieno di segreti. Uno di questi segreti sono le Georgia Guidestones. Chi le ha commissionate e soprattutto perché queste pietre sono state collocate qui, nel bel mezzo del nulla, vicino a un luogo la cui insignificanza può essere dedotta già solo da queste fotografie aeree? Secondo la leggenda, tutto è avvenuto qui, negli uffici della Elberton Granite Association, che, come suggerisce il nome, commercia il granito. Un venerdì pomeriggio del giugno 1979, Joe Fendley, allora presidente della Alberton Granite Company, era seduto nel suo ufficio quando un certo Robert C. Christian entrò e chiese un prezzo di un monumento in pietra. Questo incontro è descritto in dettaglio nell'opuscolo Georgia Guidestones, pubblicato dall'azienda in questione. Leggiamo che questo Robert C. Christian disse di agire a nome di un piccolo gruppo di americani leali che credono in Dio. Lui stesso viveva fuori dalla Georgia e voleva lasciare un messaggio alle generazioni future. Il monumento progettato doveva funzionare anche come bussola, calendario e orologio e doveva essere a prova di catastrofe. Questi erano i desideri dei R.C. Christian. Al fine di trovare un terreno adatto per il suo monumento, Robert C. Christian sorvolò Alberton e lo trovò a circa 14 km di distanza. Di preciso in questo campo che acquistò per 5.000 dollari. Il progetto iniziò subito con la sistemazione del terreno e i calcoli astronomici in loco per determinare la posizione del Sole e delle stelle, mentre i blocchi di diverse tonnellate venivano tagliati dalla cava di Elberton. Seguendo precise istruzioni, le pietre furono modellate, montate marcate astronomicamente e dotate dei simboli indicati. Il monumento fu completato in nove mesi in modo che le Guidestones potessero essere rette di preciso il 22 marzo 1980, data voluta da R.C. Christian. L'oggetto fu inaugurato, impacchettato come un cubo nero. I cubi neri li conosciamo dal mio ultimo video. Chi non l'ha ancora visto dovrebbe fermarsi un attimo e guardare questo video, Black Goo, intelligenza oscura, disponibile nella mia playlist. Tutti gli altri intuiscono che già qui si sia svolto un rituale e che le Guidestones possono essere più di un semplice monumento. Lo testimoniano pure le strane incisioni. Le incisioni. Si tratta di dieci comandamenti incisi nella pietra. Le richieste principali delle Guidestones sono le seguenti. Ridurre l'umanità a meno di 500 milioni di persone. Unire l'umanità. Istituire un tribunale mondiale. Quarto, ottimare il pool genetico umano. Dieci comandamenti scolpiti nella pietra è ciò che conosciamo da Mosè, ma i suoi dieci comandamenti dati da Dio stesso riguardavano piuttosto la vita sociale. Le Georgia Guidestones hanno poco a che fare con la vita sociale e questi nuovi dieci comandamenti non vengono nemmeno da Dio. Sono comandamenti umani che richiedono tagli radicali a un nuovo ordine mondiale, un ordine che fa rabbrividire molti. Ad esempio, il secondo comandamento ordina guida saggiamente la riproduzione, migliorando idoneità e diversità. Migliorare l'idoneità fisica e la diversità è una pretesa quasi eugenetica, come sappiamo, dal Terzo Reich. Ecco un po' di propaganda dall'epoca in questione su cosa si intendeva per idoneità. L'uomo forte, laggiù, sarebbe quello idoneo. Gli altri due che deve portare sulle spalle chiaramente non lo sono e gli costerebbero non solo fatica ma anche denaro. 200.000 euro in cifre calcolate per il giorno d'oggi. Ecco un'ulteriore propaganda eugenetica dall'epoca nazista che, come le Guidestones, indicano il pericolo della moltiplicazione degli inferiori. Guida saggiamente la riproduzione, migliorando idoneità e diversità. Cos'altro sarebbe se non propaganda eugenetica? Gli eugenisti si spingono oltre, ritengono che il numero di persone geneticamente inferiori aumenterebbe nel tempo, poiché si moltiplicherebbero in modo incontrollato. Applicato ai 7,8 miliardi di persone di oggi, significa che circa 7,4 miliardi di noi sarebbero di qualità inferiore. Solo 312 milioni di esseri umani sarebbero di qualità superiore e solo loro avrebbero quindi il diritto di esistere. Il che soddisferebbe la prima e più radicale pretesa delle Guidestones. Mantieni l'umanità sotto i 500 milioni di persone. Secondo il primo comandamento delle Guidestones, a più di 7,4 miliardi di persone viene negato di continuare ad esistere. Chi ha escogitato una cosa del genere? Secondo la leggenda, un certo R.C. Christian, che sostiene di credere in Dio, e un giorno incrociò per caso uno scalpellino da qualche parte in America. Ma come si permette un uomo che crede in Dio di scrivere i propri dieci comandamenti? Puoi scolpirli ereticamente nella pietra come Mosè e per di più pretendere di intervenire nella creazione. Diamo un'occhiata da più vicino. Torniamo alla leggenda, che dà l'impressione che queste pietre siano lì solo per caso, qui a Elberton, una cittadina di poche migliaia di abitanti. Ma questa piccola città non è così insignificante. Infatti all'epoca in cui gli Stati Uniti furono fondati da massoni come George Washington, anche Elberton fu fondata da un massone, il gran maestro Samuel Elbert. Elberton è una città massonica e prende il nome da questo generale massonico del 32 grado. Si dice anche che questo scalpellino, Joe Fendley, sia stato visitato da questo R.C. Christian mentre passava davanti al suo ufficio per puro caso. Si ha l'impressione che questo Joe Fendley sia solo un altro scalpellino tra le decine di imprenditori di granito di Alberton. Ma questo Joe Fendley non è così incognito, perché nell'opuscolo delle Georgia Guysons fa alcune confidenze a pagina 39 e se sfogliamo le pagine fino alla 39A apprendiamo per esempio che era un rotariano, quindi significa che è integrato in una rete internazionale, il che però non lo rende ancora notevole, ma più avanti si legge che era anche gran maestro del 32 grado nel rito scozzese presso la loggia massonica Filomatea Lodge 25 a Elberton. Essere il gran maestro di una loggia massonica è una grande cosa per un normale scalpellino. Ma non finisce qui. Si dice che sia stato anche membro del Tempio Yarab Shrine nella vicina Atlanta e presidente del Valley Shrine a Savannah. Gli Shriner sono un anticordine massonico-arabo che utilizza il simbolismo islamico e l'antico misticismo egiziano. I loro tempi non solo assomigliano a moschee, ma anche le chiamano moschee. E le loro statue indossano apparentemente uniformi ottomane o turche e questo nel bel mezzo dell'America protette da sfingi egiziane. Ottomane, egiziane, massoniche. Le Gaizons furono quindi costruite da un uomo che non era solo un massone di alto grado, ma anche un importante schreiner, il cui rapporto simbiontico è ancora una volta evidente qui. E questo è accaduto in una città che fu anche fondata da un massone. Si tratta solo di complottismo o a furia di alberi non intravediamo la foresta? Diamo un'occhiata più da vicino a questo misterioso tempio Yarab Shrine vicino alle Guidestones. Ed eccoli di nuovo gli uomini feroci di cui Geoff Handley era presidente. Nella sezione Chi siamo? Apprendiamo che questa fratellanza comprende anche alcuni astronauti. E ora indovinate di quale astronauta si tratta? Ovviamente è quella con l'impronta più famosa al mondo, quella del massone di alto rango Bats Aldrin, uno Shriner Yarab sulla Luna, qui con un cappello ottomano abbinato, e non si tratta né di Photoshop, cari amici, né di una teoria del complotto, tutto sembra essere ancora una volta collegato. Non ci vuole molto sforzo per vedere queste implicazioni. Basta liberarsi dalla morsa dei propri comodi e subito si inizia a vedere chi tira i fili nell'ombra. I fili portano ai soliti sospetti, come i massoni e gli schreiner, ma anche il terreno su cui si trovano le guidestones ha un'origine massonica e prende il nome da un massone ben pagato. Ma che dire di questo R.C. Christian? L'anonimo finanziatore sponsor delle Guidestones è anche lui coinvolto in una sorta di fratellanza? Gli sponsor delle Guidestones ritengono che l'umanità si stia muovendo nella direzione sbagliata. Attraverso i loro dieci comandamenti chiedono una riforma della scienza, della religione e dell'etica per indirizzare l'umanità nella giusta direzione. Questo è esattamente il programma dei Rosacroce. Leggiamo. La preoccupazione e lo scopo principale dei tre scritti era di contrastare questo sviluppo coltivando la terra per mezzo di una continua riforma della scienza, dell'etica e della religione. Ma chi sono queste persone? In questo autoritratto del 1618 è palese che i Rosacroce utilizzavano la costante mobilità e la difesa per rendersi inattaccabili e irrintracciabili. Il nome Rosacroce può essere fatto risalire a questo libro del 1459. È lì che compare per la prima volta il nome di Christian Rosenkreuz, abbreviato in R.E.C., e R.C. Christian, non era questo il nome dell'anonimo finanziatore sponsor delle Guidestones che voleva rimanere irrintracciabile e quindi inattaccabile? L'azienda del granito che ha costruito le Guidestones ci fornisce un ulteriore indizio. Cinque anni prima avevano collocato nel loro cortile questo oggetto, un obelisco egiziano. Questo obelisco è tuttora in piedi. Come si può vedere su Google Street View, e se ingrandiamo un po', sembra esserci una croce, ma non una croce qualsiasi, una croce di rose. Questo ci dà un ulteriore indizio per il rosa croce. I rosa croce più vicini si trovano nella capitale dello stato Atlanta e sono relativamente facili da raggiungere dalle Guidestones. Sul sito web dei Rosacroce non solo notiamo l'antico simbolismo egiziano ma anche il video introduttivo parla principalmente dell'antico Egitto. E anche in questo caso notiamo le iniziali R e C che si riferiscono a Christian Rosenkreuz. Sotto la voce Storia Apprendiamo che il rosa crocianesimo affonda le sue radici in Thutmose III, che governò l'Egitto intorno al 1500 a.C. e si suppone abbia introdotto le scuole esoteriche. Ma il vero maestro, dicono, sarebbe il faraone Amenofi IV. Questo faraone illuminato, il primo monoteista della storia, Fu talmente ispirato dalle dottrine dei misteri che diede una direzione completamente nuova alla religione e alla filosofia egiziana. Fondò una religione che riconosceva l'Aten, il disco solare, come simbolo dell'unica divinità, il fondamento della vita stessa, il simbolo della luce, della verità e della gioia e cambiò il suo nome in Akenaton per riflettere questa nuova idea. Si tratta naturalmente di Akhenaton, il faraone dal cranio lungo, di cui parlo regolarmente. Sembra essere il progenitore dei Rosacroce, al quale viene reso omaggio nella prima edizione della rivista rosacrociana The Triangle, pubblicato nel 1921. I Rosacroce seguono un loro proprio calendario che inizia con la reggenza di Akhenaton, Così, qui, l'anno rosacrociano 3274, corrisponde all'anno cristiano 1921. Il 22 marzo 2020 ha avuto inizio l'anno rosacrociano 3373. Ma se il nostro 22 marzo 2020 corrisponde all'inizio dell'anno rosacrociano 3373, quale anno Rosacrociano era il 22 marzo 1980, quando furono inaugurate le Guidestones? Era il Capodanno Rosacrociano 3333. Un altro forte indizio che le Guidestones sono un monumento Rosacrociano. I simboli egiziani che si riferiscono ai Rosacroce ci sono già saltati all'occhio da questo obelisco. Ma questa azienda di granito lasciò altre tracce sull'antico Egitto e quindi sui Rosacroce. Ad esempio la cava di Elberton, da cui provengono le Guidestones, si chiama Pyramid Carries, che è gestita dalla Pyramid Stone Industries, e l'intera struttura si trova, come potrebbe essere altrimenti, sulla Pyramid Road. E come se non bastasse, il tipo di granito estratto in questa zona, da cui furono ricavate anche le Guidestones, si chiama Pyramid Blue Granite. Naturalmente tutto questo è solo una coincidenza e non ha nulla a che fare con i Rosacroce. Obelischi, piramidi, faraoni è una cronologia che risale ad Akhenaton. Sembra che i costruttori e i finanziatori delle Guidestones non siano solo massoni convinti e schriner islamici, ma ovviamente anche rose croce. Qui le allusioni non solo ci saltano all'occhio, sono un vero pugno nell'occhio. Eppure queste persone sembrano del tutto innocue, come se l'unica attività secondaria che svolgono fosse quella di andare in chiesa la domenica. Eppure Kenaton è il loro Gesù, un faraone, il loro progenitore. I Rosa Croce chiedono apertamente un governo mondiale nel loro manifesto del 2014, chiedono di agire attivamente in quella direzione. E ci troviamo tuttora proprio in questa fase, che chiamo fase di trasformazione. Nel 2014 fu aggiunta al monumento una chiave di Volta con l'iscrizione 2014. È in questa data che le Guidestones si sarebbero attivate per agire in direzione dei dieci comandamenti incisi. Si dà il caso che il 2014 sia stato, sempre per caso, un anno bisestile per il Rosa Croce, 400 anni prima, nel 1614, si riunirono per la prima volta in pubblico per chiedere riforme per un ordine moderno, esattamente 400 anni dopo, nel 2014, i Rosa Croce ritennero che fosse giunto di nuovo il momento di un nuovo cambiamento, la cui direzione fu immortalata in questo manifesto. Oltre alle quattro richieste principali delle Guidestones, questo manifesto parla anche di trasformazione umana. Ovvero, nel contesto di una nuova ecologia, chiedono una politica e tecnologia più green. Ritengono inoltre che un eccesso di individualismo e di capitalismo possa danneggiare le persone. Un po' più di socialismo sarebbe la via ideale. Inoltre il tempo delle religioni sarebbe scaduto. Le religioni sarebbero un ostacolo allo sviluppo spirituale dell'umanità. Tutto questo è iscritto e sigillato in questo manifesto rosa crociano del 2014 quando le pietre guida furono state attivate. Questo cubo, codificato con il numero della bestia 666 pollici di lato, fu posto come chiave di volta nelle Guidestones esattamente nello stesso anno del 2014 in cui i Rosacroce pubblicarono il loro manifesto per un nuovo ordine mondiale. Anche gli operatori di Deagle.com sono convinti che qualcosa sia stato avviato e prospettano uno sviluppo drammatico nei prossimi anni. Anche gli analisti di Deagle.com sono convinti che nel 2014 sia stato preparato il terreno per qualcosa. Questo sito web di stampo militare, i cui gestori amano rimanere anonimi, tengono un elenco di paesi con statistiche e proiezioni per il prossimo futuro. Qui vediamo ad esempio la Cina con 1,38 miliardi di abitanti, gli USA con 326 milioni la Germania con 80 e l'Italia con 62 milioni di abitanti, che corrisponde alla situazione attuale. Ma se clicchiamo qui su Forecast 2025, cioè sulla loro proiezione per l'anno 2025, i valori cambiano drasticamente. In Cina non pare che succeda un granché, ma negli USA resterebbero solo 99 di 326 milioni di abitanti e in Italia solo 43 di 60. Si tratterebbe di una drastica riduzione della popolazione. Cos'è successo ai restanti milioni di persone? Più sotto vediamo anche come si prospetta il futuro per la Germania. Qui in basso troviamo la Germania e anche qui, Deagle.com prevede una riduzione della popolazione a 28 milioni. Secondo questo sito, più di 50 milioni di tedeschi svaniranno nel nulla in pochi anni, senza un esodo verso altri paesi. È interessante notare che Digal.com ha stimato solo di recente il peggioramento del declino demografico. Infatti nel 2014 il futuro della Germania non sembrava così cupo. Secondo le previsioni dell'epoca la popolazione sarebbe scesa solo leggermente a 79 milioni. Questo dato lo abbiamo trovato nell'archivio e nei documenti del 2014. Ma poi la chiave di volta di 666 pollici fu aggiunta alle Guidestones e meno di sei mesi dopo, nel 2015, Deagle.com corresse drasticamente al ribasso lo sviluppo demografico della Germania. Un anno dopo il valore fu nuovamente ritoccato per poi scendere ancora di quasi 10 milioni di abitanti finché nel 2018 la previsione per la Germania nel 2025 è stata definitivamente fissata a 28 milioni di cittadini. Questo sviluppo è iniziato, come già detto, quando questa chiave di volta fu inserita nelle Georgia Guidestones nel 2014, e questo proprio accanto al comandamento di ridurre la popolazione mondiale a meno di 500 milioni. Secondo Deagle.com non passerà molto tempo prima che la Germania perda 50 milioni di abitanti. Continuo a pensare che l'anno bisestile sia il 2023. Che cosa scatenerà questa diminuzione? Un asteroide? Una malattia? La terza guerra mondiale o addirittura un vaccino? Come già detto, queste sono le mie affermazioni, ma quelle degli esperti di Deagle.com e quelle delle Guidestones ancora tollerate dalle autorità, delle Guidestones che pensano che sarebbe salutare per il pianeta se 7,4 miliardi di persone scomparissero così? E tu cosa pensi?